Quando va la diretta. Siamo in diretta, siamo qui con Claudio che c'è la mamma di 80 anni appena compiuti e ci stava dicendo che atti alla mano, chiac non, non chiacchiere Dai, questa la leviamo, Beh, che è la mela un po' troppo rossa Praticamente tua madre con un quasi MDA, che comunque prevede eh, la mela di inizio e fine giornata, cioè la mela appena sveglia prima di andare a dormire, e con un quasi MDA, perché non è proprio la frutta dolce a pranzo, però comunque prima il crudo sì. e poi il cotto, parliamo di veganismo, veganismo, un quasi MDA vegano, è regredita da una patologia che per i medici sta regredendo, sta, regredendo, sta iniziando a regredire a 80 anni, da una patologia che i medici mh, non sanno... Dicono che non si può regredire, no? Beh, diciamo, è in cura con i farmaci e, diciamo, statisticamente non è mai regredito ne nessuno. Insomma, la, la, la, si va sempre peggiorando. Cioè mai, sempre Come peggiorando. si chiama quindi la patologia? La patologia è, ha delle calcificazioni valvolari alla triguspide, ma più che altro alla ortica e alla mitralica. E quindi le calcificazioni sono sempre, sempre più accumulate. Però da due anni, piano piano, è migliorata. Prima i miglioramenti sono stati visibili e proprio, diciamo, la, la, vediamo, la vediamo noi, insomma, anche lei si è sentita sempre molto meglio. Adesso abbiamo proprio... Cioè carta canta? Possiamo inquadrare? Tuo madre ti ha autorizzato a divulgare per salvare il mondo, il pianeta, possiamo divulgare? Sono i due esami, ecocardiogramma color doppler, a distanza di 14 giugno e 20 dicembre. Ok, se giriamo vediamo proprio, a parte qua già vediamo delle differenze marcate, no? Sì, ovviamente da 30, cioè il lume da 30 è passato a 32, da 58 è passato a 61, quindi si è allargato il lume, quindi la calcificazione è regredita alza la voce che c'è un tv la, la voce ma più che altro ci sono tutti questi miglioramenti allora la valvola mitralica da la, la valvola mitralica da medio grave è passata a media in Infatti, sei mesi in sei, no non in sei mesi diciamo questo è visibile da sei mesi ah. Però, beh, eh, però in sei mesi possiamo sì, dire beh, questo giugno diciamo, diciamo, il riscontro dicembre. è di sei mesi però è di due anni diciamo. è da due anni che sta migliorando però gli atti, gli atti dicono che in sei mesi sì. è passata da medio grave ah, sì. a media allora, poi la calcificazione da significativa è passata a moderata okay. per quanto riguarda questa la mitralica per la ortica la fibrosi è passata da significativa è passata a lieve invece per la, vascula, la valvola tricuspide da insufficienza medio grave è passata a media poi per quanto riguarda la valvola polmonare da insufficienze lieve è normalizzata così come la pressione sistolica polmonare che prima era leggermente aumentata almeno questo termine dicono qua, e adesso è media ipertensione sistolica polmonare. Ok, quindi possiamo dire che grazie al protocollo MDA di 3M, un quasi, un quasi vicini, un quasi. vicini a questo protocollo, 80 anni, 80 anni non è facile fare cambi fa repentini, fare repentini però mi mettere la mela appena sveglio, la mela prima di andare a dormire, questo anche gente di 80 anni, abbiamo sappiamo 82. che lo fa. Quindi, grazie a questo um, protocollo di uh, vegano, vegano, vegano, vegano, vegano semi crudista perché, perché comunque mangia prima il crudo poi il cotto quindi seguendo il protocollo MDA di 3M no? certo, certo comunque approfittiamo per dire che siamo qua alla Cina di Gabriele al palo d'arrivo ristorante siamo nel palo comune di Capena, eh, Ca Capena. Capena. via Capena, Capena. No, no via, Mar via di... Traversa, del Traversa del Grillo Traversa di Beppe Grillo e oggi hanno bocciato chi? Ha bocciato i petardi, quelli che, quelli che uccidono gli animali, no? che, che il gatto e il cane sentono questi petardi. la monsieur della raggi che vietano i pochi d'artificio l'hanno eh. bocciata. Beh, ce l'abbiamo tutti contro, no? Poi i tuoi colleghi di Roma Capitale no? sono simpatici burloni, no? Stai dicendo, ti ricordo che siamo in diretta. <ride> Senti, eh, va bene, dai, adesso aspettiamo che escano i mh, famosi piatti manicaretti fruttariani di cui possiamo far, far vedere una foto, attenzione, attenzione, tagliatella fruttariana, maccheroni fruttariani, attenzione. Pizza? Ah c'è la differenza di... Una... Va bene dai, allora um, no, chiunque ti vuole sì. contattare su Facebook, sei su Facebook? No, ah, non ci credo. Però veramente ancora c'è un'email, però credo, no? Vuoi dirla per caso? Claudio, come Claudio? CLA.caputo cla.caputo gmail.com gmail. quindi chi volesse eh, capire anche qualche medico come Merciadri che vuole andare a battagliare con Giorgio Calabraso ok quindi se Merciadri in ascolto eh, tu puoi produrre questi atti di qualcuno che va in tv a battagliare contro questi medici puoi testimoniare può testimoniare tua madre e witness no? un testimone quindi può andare in tv, tra l'altro le Iene hanno fatto l'ultimo servizio sulla nutrizione clinica nell'ospedale dove gli danno cibi solamente cancerogeni al reparto di oncologia, cioè la carne che l'OMS ha dichiarato essere cancerogena a livello 1 esattamente come il benzopirene, il benzopirene come idrocarburi, come se te, fumi, se te, te, te, te mangi l'idrocarburi del cemento, e le Iene hanno dimostrato che eh, tutti i reparti di oncologia danno da mangiare solo cibo cancerogeno. E Chiudevano il servizio le Iene dicendo chiunque vuole farsi avanti a testimoniare per partecipare al dibattito, quindi tu potessi scrivere alle Iene per cercare, a gennaio riprendono la trasmissione. Quindi se ci ascolta Nadia Toffa che ha fatto la, la puntata... La... Ok, dai! Ci... Cla, punto caputo questo miglioramento e adesso cominciamo iniziamo la sequenza del protocollo mda poi quando usciranno i piatti quelli più eh, variopinti e più eclatanti facciamo un'altra diretta ok